così io. Siamo, benissimo, siamo in diretta, non solo siamo in diretta tra di noi ma siamo in diretta con Mediugoric. che meraviglia, che dono, che grazia, proprio oggi che è il 25 ma non solo il 25 ma è anche l'annunciazione. Intanto saluto tutti, in particolare saluto Ivana, Ivana Vassili, la, la figlia di Michele Vasili, che oggi si resta disponibile a farci questo meraviglioso dono, ciao Ivana. Ciao a tutti, un saluto, poi, io sono sulla collina. E infatti, infatti, <ride> infatti ci farai pregare proprio ai piedi di Maria, proprio nel luogo dove lei è apparsa la prima volta e poi dove per tanti anni fino a oggi continua ad apparire per noi tutti. Ringrazio gli amici che insieme a noi, eh, Liliana, Gian Donato, se arriva anche Virgilio lo stiamo aspettando, insieme noi con voi reciteremo il rosario in attesa del messaggio di oggi. E ringrazio voi tutti che vi state collegando o vi collegherete. Intanto vi chiedo di attivare le notifiche e di condividere, così tanti amici potranno pregare insieme a noi. Oggi, come ho detto all'inizio, è l'annunciazione, ossia il messaggio dell'angelo Gabriele a Maria Vergine in Nazare per annunciarle l'incarnazione del verbo. Quindi il 25 è sempre un giorno importante, ma oggi più che mai è proprio l'angelo che annuncia alla Vergine che lei sarà madre, madre del verbo incarnato. E lei, Maria, cosa fa con ogni messaggio? Ecco, lei ci viene ad annunciare la dieta, la dieta novella. Perché si è deciso? la Chiesa ha deciso di istituire come ricorrenza l'annunciazione il 25 marzo? Perché cade esattamente nove mesi prima di Natale. Quindi questa gestazione, questa attesa della nascita del nostro Dio, ecco. E cosa ha detto l'angelo Gabriele quando è andato da Maria? Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Esattamente quello che Maria sta facendo dal 1981, ci sta dicendo rallegratevi, il Signore è con voi, dovete solo tornare a Lui perché è lontano e perché è vicino ci, ci dice continuiamo a pregare. Ecco, cara Ivana, se ci vuoi guidare in questo... Bellissimo rosario oggi, ai piedi di Maria. Iniziamo. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Misteri della gioia. Primo mistero. L'annuncio dell'Angelo Maria. Dio può contare solo su quelli che sono pronti a rinunciare alla propria volontà e ad accettare la volontà di Dio. Signore, io ti dico eccomi e si crea la pace nei nostri cuori. Aiutami adesso e sempre ad accettare la Tua volontà perché credo in Te. Messaggio 23 febbraio 1984 Vi tengo tutti sulle mie braccia. Desidero essere per voi tutto e che voi siate tutti miei. Ma ho bisogno delle vostre preghiere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 come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona, perdona le, nostre le nostre colpe, colpe. Preservaci, preservaci dal fuoco, fuoco dell'inferno, dell porta il in cielo, cielo, tutte cielo le, tutte anime, le anime, specialmente, specialmente le, le più bisognose della tua, tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Secondo mistero, la visita di Maria Elisabetta. Portare la pace al prossimo è la nostra missione. Solo un umile servo può riconoscere il bisogno del prossimo aiutarlo. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Messaggio 30 ottobre 1986. Cari figli, anche oggi desidero invitarvi a prendere e vivere sul serio i messaggi che vi do. Cari figli, a causa vostra sono restata così a lungo per aiut ai aiutarvi a mettere in pratica tutti i messaggi che io vi do. Perciò, cari figli, vivete con amore verso di me tutti i messaggi che io vi do. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vado io.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 Preservaci, Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta, porta, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per, per il mondo noi. intero. Terzo mistero, la nascita di Gesù a Betlemme. Il più grande miracolo è il dono della vita. Donare la vita e salvare la vita è un'opera divina togliere e impedire la vita il più grande peccato Gesù proteggi ogni vita concepita e benedici ogni vita che viene alla luce messaggio 25 agosto 2002 cari figli anche oggi sono con voi nella preghiera affinché Dio vi dà una fede ancora più forte figlioli la vostra fede è piccola e voi non siete nemmeno conoscenti di quanto, nonostante questo, non siete pronti a cercare da Dio il dono della fede. Per questo sono con voi, per aiutarvi a comprendere, figlioli, i miei messaggi e a metterli nella vita. Pregate, pregate, pregate e soltanto nella fede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 facci oggi il nostro pane quotidiano, rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci abbandonare nella tentazione ma liberaci dal male amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Mare di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.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 Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona per le nostre cose. A porta in cielo okay. di Anne, specialmente le figliose e della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per, per noi. Per noi. Quarto mistero. La presentazione di Gesù al Tempio. Il genitore che si presenta davanti al Signore con il suo bambino in braccio è la più bella immagine con la quale l'uomo può ringraziare Dio per il dono della vita. Soltanto nella luce dello Spirito Santo possiamo riconoscere il dono della maternità, della paternità e della grazia sacerdotale. Signore ti prego. Donaci genitori illuminati e sacerdoti santi. 11 luglio 1985. Cari figli. Io amo questa parrocchia e con il mio manto lo proteggo da ogni attività di Satana. Pregate affinché Satana sia lontano dalla parrocchia e da ogni persona che giunge in questa parrocchia. Così sarete in grado di percepire ogni chiamata di Dio e di rispondervi, di rispondervi con la vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.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 Porta in cielo, tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Quinto mistero, il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Il Tempio, la casa del Signore, nasconde sempre il tesoro più prezioso. Gesù, tu sei il nostro tesoro più prezioso. In ogni incontro nel Tempio ritroviamo te, la gemma perduta. Gesù, tutti ti cercano e hanno bisogno di te. Fa che tutti trovino in te la pace, la speranza e l'unico Dio. Messaggio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 Perdona, Perdona le, le nostre oscite. colpe preservaci, preservaci dal fuoco, del fuoco dell'inferno. Del Porta, del dell Porta in cielo tutte le anime, specialmente, specialmente le più bisognose, della tua, tua misericordia. Salve Regina, misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo esso gli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piagenti questa valle di lacrime su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo segno. O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. Amen. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Grazie Ivana per questo momento di paradiso. E vorrei concludere questa diretta, poi tu ci fai alla fine una bella inquadratura della statua di Maria lì sul povero, sì, però sì, prima... Sì. <ride> Grazie. Vorrei solo dire due cose importanti, una che riguarda me e una che riguarda Virgilio. Quella che riguarda me, è, giustamente oggi, è l'annunciazione, quindi tu hai giustamente fatto delle meditazioni inerenti alla vita, all'importanza di accettare la vita. Ecco, io sono stata un presidente di un centro aiuto alla vita per nove anni e posso assolutamente dire che nessuna mamma si è mai pentita di aver tenuto il proprio bimbo e tutte si sono pentite di aver abortito. Perché questa società purtroppo ehm, ci fa vivere nella menzogna di farci percepire la nuova vita come un problema, quando il vero problema è non accettare quella vita. E ci dà questa società che oramai la Madonna negli voi ha detto Satana è slegato dalle catene, lo vediamo oramai, siamo veramente immersi nel peccato. E questa società menzognera dà l'illusione eh, che eh, sbarazzarci di quella vita sia la soluzione. In realtà ci macchiamo veramente profondamente di un gravissimo peccato. Poi, se ovviamente ci confessiamo, ci pentiamo, anche quel peccato è perdonato, ma quella vita non potrà più esserci, anche, anche Virgilio va a pregare davanti agli ospedali proprio affinché si, si chieda la grazia che queste mamme che hanno dei problemi non sono supportate perché tantissime mamme non sono supportate quello è l'unico motivo per cui non accettano la vita Ecco. allora preghiamo affinché tutte le mamme riconoscano che un figlio è un dono lo accettino come un dono proprio oggi dove Maria ci ha insegnato giorno dell'Annunciazione che con il suo sì ha portato il Salvatore al mondo e noi con il nostro sì doniamo una nuova vita al mondo. Allora passando invece a quello che volevo dire di Virgilio, oggi è arrivato un pochettino in ritardo perché ha fatto una cosa importantissima, adesso ce la spiegherai un pochettino meglio tu Virgilio, oggi per la prima volta anche in Italia a Milano, correggimi se sbaglio Virgilio. Mm -hmm. che si il primo gruppo di preghiera, come in Polonia, degli uomini che pregano in ginocchio in piazza. Ecco, sarebbe bello estendere questa buona pratica in tutte le piazze d'Italia. E quindi magari chi fosse interessato posso lanciare questa, questa idea, Virgilio. Chi fosse interessato in altre piazze d'Italia può contattare me attraverso questa pagina Facebook o oh, Virgilio potremmo creare una rete, perché è una rete importantissima, abbiamo visto la Pelone, la Polonia ci è stata, eh, come dire, maestra in questo. Dici qualcosa in più tu, Virgilio? Ma intanto non è che eravamo moltissimi contatti, siamo stati un 52, c'erano anche le donne che hanno accompagnato eccetera, però erano in, disp in disparte, ma a pregare in ginocchio, come hanno fatto in Polonia, ci hanno insegnato i polacchi e anche recentemente anche a Zagabria eravamo solo noi uomini anche perché eh, si vuole un po' dare l'idea della paternità eh, responsabile eh, eh, proprio come, come ha fatto San Giuseppe ecco, l'esempio maschile è, è San Giuseppe che ha detto sì, ha detto anche lui il suo sì e con il suo sì ha fatto una duplice ha accolto la mamma ma anche il bambino questo certo. è fondamentale comunque ci sono già le reti dopo poi ci scriveremo e eh. Okay, ok, allora poi io metterò okay. nella mia pagina tutte le indicazioni, comunque è importantissimo che gli uomini, cioè coloro okay. che portano avanti okay. la famiglia e la nostra nazione, si inginocchino e pregano, accompagnati dalle donne, ma proprio okay. perché dobbiamo implorare, come adesso con la Maria Medjugorje, siamo, lei dice ogni volta da quando è iniziata la guerra in Ucraina, stiamo chiedendo la pace, Ecco, bisogna attraverso la preghiera chiedere okay. la okay. pace, chiedere che viviamo in un mondo sano, eh, Ivana, ci fai una bellissima inquadratura della Madonna? Che eh, anche è oggi è la Madonna. È sì, solo, so, solo vi voglio leggere il nuovo messaggio della Madonna, 25 marzo 2023. È già arrivato. Oh, è arrivato. Sì, è già arrivato. Michele mi ha eh, mandato. Che regalo bene. Cari, cari, cari figli, mm. questo tempo sia per voi il tempo della preghiera molto semplice. E basta? E basta. Eh, ma c'è dentro tutto, però vedi, oggi tutto siamo andati in piazza, adesso, ma, ma co, eh, va bene, ho già lo spunto. <ride> bene, Virgilio, voi uomini avete iniziato in piazza con sì, la preghiera, sì, sì, sì, sì. noi qua, allora chiedo agli amici che ci stanno seguendo di condividere questa diretta, sappiate che ogni 25 ci colleghiamo, ci è già già fatto, ma lo faremo ancora grazie a Dio in futuro, a Gesù e Maria piacendo ci collegheremo direttamente con Mediugori proprio per pregare come ci chiede la Madonna anche attraverso questo messaggio oggi di pregare perché è la base, la base del nostro presente del nostro futuro e della nostra vita eterna ecco. quindi pregheremo in comunione con e da Mediugori ogni 25 del mese quindi abbiamo questa grazia e facciamo così entrare Mediugori nelle nostre case la mamma celeste abbiamo ricevuto il dono del messaggio in diretta <ride> un dono meraviglioso ecco maria quello è il luogo esatto dove è apparsa la prima volta il 24 giugno del 1981 e, e tramite questo luogo benedetto ecco la mamma celeste ci sta guidando in questi tempi difficili in questi tempi di oscurità ma possiamo vedere come anche adesso che a medjugorje e buio con la sua luce, con il suo faro, lei ci guiderà alla, alla meta, al porto sicuro, alla meta eterna. Ecco, Affidiamoci a Maria, consacriamoci a lei, consacriamo noi, le nostre famiglie, consacriamo i nostri figli, accettiamo le vite dei nostri figli e uniti insieme per mano, sosteniamoci e andiamo incontro a Gesù, perché lei ci porta a Gesù. Grazie, amici, che ci avete seguito. Grazie, Ivana, che ci hai dato oh, questa meravigliosa opportunità. E grazie a te, Liliana, a te, Virgilio, e a Gianluca, voi. che deve essere caduta. Grazie, la... avete... grazie a Dio, ovvio, ovviamente. Grazie a tutti quanti. Vi auguro una buona serata e teniamo stretto nel cuore questo breve messaggio di Maria. Come hai detto tu prima, Virgilio, oggi eravamo in pochi, non importa. Golia ha sconfitto da sì, solo. Sì, sì, sì, 5, 6. È <ride> bastato uno. Infatti. Mi sono tirato bene. Va bene. Bene. Quindi basta la preghiera di pochi a fare tanto, ma chiediamo che questi pochi diventino sempre di più. Come, Come ci ha detto oggi la Madonna, pregando. Grazie a tutti. Grazie, Vabbè. Ciao.